Benvenuti in questo nuovo video Oggi, signore e signori, è arrivata la videocamera Ho comprato una videocamera diversa da quella che avevo detto Ho preso una action camera perché era in offerta 99 euro a che 200 Ho preso la Sony HDR AS20 Eccola qui Come si toglie, madonna mia. Questa è l'action camera dotazione all'action camera si trovava anche eh, il case per l'acqua naturalmente la nostra videocamera questa è la S20 ma c'è uscita anche la S100 e altro e in più ci sono aspettate due cuscinetti credo si chiamino così questi cuscinetti non sono identici uno è piatto dietro quindi potete attaccarci sulle cose piatte e l'altro è curvo e infine abbiamo questo caso qua che serve appunto a metterlo dentro i cuscinetti in più naturalmente abbiamo la batteria che va inserita qua dietro appunto si apre in questo modo la videocamera se tirate e fatto così si apre tranquillamente la videocamera arriva in una scatola che è di poco molto molto sicura cazzo come vedete qua all'interno di sotto c'è l'action camera ed è davvero molto sicura appunto all'interno ci sono le istruzioni e ci sono degli adesivi e della spazzatura Bene, prima di passare alle caratteristiche, passiamo subito al test. Siamo nel test della videocamera Sony HDR S20 eh, e adesso sto guardando dal cellulare, no? perché è una Però figata. non fa il 4K. No, non fa il 4K, fa 1080, 60 frames, state sentendo il microfono eh, della... della videocamera. Però si può comunque attaccare un bellissimo microphone. Eh, con l'attacco jet da quello standard. E comunque eh, registra diciamo male nel scarsa qualità di luce quando c'era la luce brutta. E, e in, esterna, in quel caso, ecco in esterno, registra da dio. Guarda che figata, sei gay. Si sa benissimo il grandangolare a 170 gradi è stabilizzata? No adesso non l'ho stabilizzata sì, vabbè, però Adesso stabilizzata. faccio eh, adesso Io sto muovendo su e giù eh, Di un bel po' E comunque eh, Si muove poco Adesso la stabilizzo e si muove pochissimo Adesso vi faccio vedere Ok adesso è stabilizzata Stiamo ancora stiamo camminando. Come di... vedete non si muove stiamo quasi stavendo. È stabilizzata però eh, Il grandangolare si è diminuito se, non, se lo notate. Ma comunque è stabilizzata. Adesso la sto muovendo di circa 5-6 cm in alto e in basso e non si nota tra poco nemmeno. Cioè se io la abbasso, fino a robo e la madonna che fatto. Mi... È bellissima. Adesso sentirete il volume diverso perché c'è la scatola. E infatti la scatola La custodia, la sc la custodia per l'acqua la che. Diciamo che il volume è sempre diminuito anche eh, col, con di la GoPro, <ride> cioè è per fare video in acqua, quindi il microfono certamente non serve, credo, eh, in acqua. Vabbè. Comunque questo è il volume, bla bla bla, ciao! Come potete vedere è una videocamera che registra davvero bene, il microfono è abbastanza buono anche se io non uso il microfono della videocamera e eh, una cosa da far notare che non ho ancora, fatto, non ho ancora detto, c'è uno scomparto dove appunto si può ricaricare, si può mettere il Rode dell'HDMI un'altra roba che non so cosa sia e si può attaccare appunto il vostro microfono Rode o altre cose ecco è dotata di wifi quindi potrete appunto controllarlo dal cellulare e questo è un punto davvero a favore ha la steady shot che come avete potuto vedere già dal test per chi non sa cos'è la steady shot è quella modalità che serve per non far muovere tanto la videocamera e quindi registrare in modo fluido anche se questo abbasserà un po' la qualità. Questa videocamera ha un grand'angolo di 170 gradi, una cosa che a me piace tantissimo. Registra il 1080p 60 frame, 720-120 frame, quindi potete fare eh, degli slow motion davvero belli. Ha 11.9 megapixel, ma non vi preoccupate perché eh, i megapixel non contano nulla. Ad esempio il mio cellulare ha 22 megapixel o 23 e eh, però registra sicuramente peggio della videocamera. Questa videocamera può fare signore e signori le foto fate le foto davvero belle, ve ne metto una o due, forse anche tre in sovraimpressione per farvi un po' vedere eh, la qualità di queste foto non sono ritoccate quindi sono davvero molto carine soprattutto per il grand'angolo come vi ho detto prima e niente sono molto felice per questa videocamera che ho preso, infine vi voglio dire una cosa che non mi interessa con la videocamera cioè che eh, fra un po' di giorni sarò in live ancora e stavolta non giocherò a COD ma parlerò di come edito i miei video quindi se volete sapere come edito i miei video visto che molti me l'hanno chiesto, eh, potrete esserci a questa live che annuncio in un prossimo video Bene ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video Se lasciate 3 dislike eh, facciamo un prossimo video altrimenti, altrimenti abbandono il canale Mi sembra giusto Se commentate vincete un camino Noi ci vediamo in un prossimo video Niente dai, dai Chi se ne frega bella ragazzi Vaffanculo voi ciao eh. Vaffanculo Vaffanculo